Ciao ragazzi ed eccoci così all'ultimo modulo, de, de, modulo dei modi della scala maggiore, il locrio, il più, il più strano diciamo, chiamiamolo così, il più instabile e probabilmente il meno usato, anzi sicuramente meno usato per, per le composizioni, un po' più usato diciamo nel, come la scala, intendo, la scala locrio un po' più utilizzata per l'improvvisazione alcuni generi comunque non mancano anche alcuni esempi che vi riporto come sempre nel pdf di composizioni locre ehm, andiamo però a vedere eh, come mai questo modo eh, è poco utilizzato semplicemente perché innanzitutto l'accordo costruito sul primo grado quindi la tonica eh, faccio esempio in si sì, così Oggi si va sul semplice, così abbiamo tutte le note naturali, eh, senza alterazioni, eh, in si perché appunto è il settimo eh, grado della scala di Do maggiore, quindi in modo locrio di Si non ha alterazioni in chiave. Eh, dicevo, sul primo grado abbiamo subito un accordo molto strano, quindi un diminuito, una triade diminuita, un accordo di settima, eh, che è un semi diminuito, quindi in Si sarebbe Si, Re, Fa, La. Questo in una successione armonica porta a una difficoltà per l'orecchio a abituarsi a, cioè a, per, a percepire come tonica un accordo diciamo alterato, chiamiamolo così: un accordo con appunto una, eh, una quinta diminuita dicendo. Quindi eh, le, le poche successioni armoniche costruite con, eh, con questo appunto con questo modo eh, sono per lo più momentanee diciamo soprattutto la musica moderna si trovano magari in, in una parte di, di brani, comunque poi vi faccio appunto degli esempi per ascoltare, perché comunque è importante conoscere tutti i modi, compreso questo. Eh, andiamo a vedere un attimo le, le diteggiature, quindi non pensiamo alla scala di do maggiore assolutamente, altrimenti perde ogni senso lo studio, quindi questa scala. Andiamo a vedere in si come la eh, possiamo suonare, quindi partendo dal primo dito, dito indice, seconda minore, un'altra nota eh, diciamo, tra virgolette strana, terza minore, quarta giusta, quinta diminuita ovviamente, sesta minore, sol naturale, settima minore, la e l'ottava il dito minore, quarto dito, prendo col minore lo si con l'indice do e con il dito medio secondo dito io utilizzo eh, medio, anulare, indice, medio, medio, indice, medio, migliore. Queste sono le tre posizioni appunto del, per questa scala, eh, andiamo a sentire che sonorità eh, l'accordo, abbiamo già visto comunque in qualche modulo fa, l'accordo semidiminuito appunto, eh, di sì in questo caso, comando... si te, Fa, La. In questo tappeto. Proviamo a suonarla su tutta la tastiera. ad alternare la scala con l'arpeggio di sì, semi diminuito se non è propriamente semplice proviamo a cantare magari nella nostra mente nel mio caso è meglio qualche, qualche linea appunto melodica che proviamo poi a risuonare Non è, non è, ovviamente non è semplice, eh, soprattutto su un tappeto eh, costante e ripetitivo, però questo è un ottimo esercizio, fidatemi, eh, ci aiuta comunque a, a, ad avviarci, diciamo così, ad, un, eh, ad una conoscenza della sonorità di ogni scala. perché ad esempio se io avessi messo un tappeto di do maggiore e avessi suonato a scala di si locreo perché le note sono eh, le solite non avrei risolto assolutamente niente perché eh, con il tappeto di do maggiore eh, qualsiasi diciamo, scala modale vado a suonare di do maggiore quindi Re, Dorico, mi, frigio, fa, lidio, eh, ci puoi usare al limite almeno personalmente eh, per la conoscenza de della tastiera, quindi magari se mi trovo eh, in una certa parte del, del basso, eh, magari in quel momento penso a, mi torna meglio, quindi so pensare a una scala, modale piuttosto che alla scala di do maggiore, in quel senso sì, però a livello di sonorità non è in quel modo che si percepisce il modo, scusate già qui però vi lascio comunque nel pdf qualche indicazione di ascolto, eh, A mi è venuto in mente qualcosa in metallica che eh, io vario un po' dalla musica classica al metal eh, Personalmente non lo suono, però eh, è carino anche confrontare le varie cose. Ovviamente l'ascolto della musica classica è totalmente diverso, come eh, l'analisi eh, armonica e melodica. Un conto è eh, analizzare un brano classico e eh, un conto brano di musica moderna, contemporanea, eh, pop, eh, eccetera. Eh, quindi per ora abbiamo visto tutti i, i modi, e le scale modali della scala maggiore, e adesso viene bello, quindi ci vediamo al prossimo video.